Proponiamo ai nostri studenti il link che li porterà a questa pagina, dove troveranno un, un tracciato già disegnato l'avremmo disegnato noi eh, con lo strumento Linea quindi dando le coordinate degli estremi di questi tre segmenti e chiederemo agli studenti di creare un film in cui si veda una pallina che a partire eh, dalla, da questo punto qui circa percorra quando avviamo il tempo percorra tutto questo tracciato allora intanto gli studenti utilizzeranno per disegnare la pallina il blocco eh, cerchio lo facciamo un pochino più piccolo e facciamo anche di un altro colore Ok. e gli studenti se hanno eh, svolto le attività precedenti a questa con successo, avranno capito che nel momento in cui il scorrere della pallina avviene da sinistra a destra lungo tutto questo eh, quadrante eh, la x del centro della pallina sarà uguale allo scorrere del tempo quindi che, come mettere la x non sarà un problema dopodiché chiaramente la y dipenderà dalla x e quindi dal tempo in modo diverso a seconda del tratto che si, che si sta percorrendo e quindi a seconda del valore della x perché il primo tratto eh, è valido quando x è minore o uguale di 30 poi abbiamo un tratto orizzontale fino a 60 e poi un altro tratto obliquo in salita allora chiediamo agli studenti innanzitutto di impostare le espressioni che eh, andranno poi uguagliate a y, cioè le equazioni delle tre rette. La prima retta, quindi intanto serviranno due blocchetti per le operazioni, uno incastonato nell'altro, dove da x, che in questo caso è il tempo, sta qui, andrà moltiplicata per la pendenza e poi qui si metterà la quota. Allora, la pendenza della prima retta dovrebbero calcolare facilmente gli studenti, è meno 1, perché delta y è 30, anzi è meno 30, delta X è ancora 30, quindi questo è meno 1 la quota è 60, lo si vede benissimo alziamo un pochino il centro della pallina perché vogliamo che sia sopra al segmento e quindi mettiamo per esempio 67, poi eventualmente si aggiusterà. Poi chiediamo di usare un altro blocchetto Anzi, no, neanche perché in questo caso la retta è orizzontale. Quindi si spera che gli studenti vedano subito che la y è costante. Eh, la retta sarebbe y uguale 30. Se alziamo un po' la pallina, scriviamo 36. Dovrebbe andar bene. Ultimo tratto sarà invece ancora un'equazione che però non avrà più pendenza meno 1 ma qui si calcola facilmente che la pendenza è un mezzo perché da questo punto a questo punto il delta y è un 20 e il delta x è un 40 e per quanto riguarda invece la quota lasciamo gli studenti eh, arrangiarsi finché la trovano noi possiamo notare che la pendenza dall'origine al punto di coordinate 150 è ancora un mezzo, quindi chiaramente questo la retta se la prolungo passerà dall'origine, quindi la quota sarebbe 0, ma ricordiamoci ancora una volta che la pallina va alzata un pochino, quindi mettiamo 6. Abbiamo queste tre espressioni per la Y, e eh, se gli studenti non hanno mai eh, esplorato il menu logica, chiaramente glielo diciamo noi, di andare a vedere come fare per fare un controllo sul valore di X, e stabilire quindi quando la y avrà questa espressione, quando sarà uguale a 36 e quando invece seguirà quest'altra dipendenza dalla, dalla x, e quindi dal tempo. Qui abbiamo due possibilità, potrebbero scegliere questo blocchetto o questo blocchetto. Eh, in questo caso diciamo che entrambe le scelte sono ugualmente valide, vediamo come funziona per esempio prima questo qui, il test, allora intanto vediamo che hanno due forme un po' diverse no? questo blocchetto eh, contiene questo gancino che si presta perfettamente ad essere inserito qui quindi la Y avrà valori diversi a seconda de dell'esito di determinati test che adesso andremo a fare invece questo blocchetto non, non si riesce a metterlo qui quindi sarà eh, da utilizzare in un altro modo poi vediamo come iniziamo a vedere questo allora, il test su che cosa va fatto, secondo quale criterio stabiliamo la Y, a quale di queste tre opzioni deve essere uguale. Chiaramente a seconda del valore della X. Quindi il controllo lo vado a fare, torno sul menu logica, e prendo questo blocchetto che mi permette di confrontare due grandezze, due variabili, dei numeri, quello che ci serve al momento. Allora, a me serve confrontare la X, che in questo caso è uguale al tempo, con che cosa? Con il valore 30, perché la prima retta è valida per x minore uguale a 30, quindi mi serve confrontarla con un numero. Lo prendo da qua. Ok, allora se questa cosa è vera, quindi il test che si fa all'inizio è questo: se è vero, cosa succede? Che la y deve essere uguale a eh, questa espressione, cioè la prima retta, se è falso. Se non è vero che il tempo è minore o uguale di 30, devo fare un altro controllo. Quindi mi serve un altro blocchetto da, dei test. Farò un altro controllo. Che controllo vado a fare? Confronto il tempo, cioè la x, non più con 30, ma con 60. Quindi qua scriviamo 60. Se questa cosa è vera, la y sarà uguale a 36. Se è falsa, in automatico metterò che sarà uguale all'espressione che ci dà la terza retta. Qui chiaramente non ho più bisogno di controllare che il tempo sia minore o uguale a 100 perché in block games film il tempo arriva massimo a 100 quindi se non è minore di 30 e non è minore di 60 siamo per forza tra 60 e 100. Ok, se faccio partire il film posso controllare subito che tutto funziona bene, se voglio, vogliamo essere pignoli questo è un pochino troppo in alto quindi lo passiamo un po' ok, e così va bene dicevo però che qualche studente potrebbe scegliere quest'altro blocco come funziona allora quest'altro blocco non può essere messo qui abbiamo già visto che ha una conformazione diversa i controlli però che andremo a fare saranno gli stessi quindi se il tempo è minore o uguale di 30 dovrà succedere qualcosa altrimenti se il tempo è minore o uguale di 60 dovrà succedere un'altra cosa, altrimenti ultima opzione, terza equazione, terza opzione ok, come faccio qui a dirvi che è la y, qui non c'è la y e questo non posso agganciarlo qua, quindi quello che devo fare è andare nel menu variabili, crearmi io una variabile che chiamerò appunto y, e qui con il blocchetto imposta Y, vado a dire nei tre casi, a seconda degli esiti dei controlli, come impostare la Y, chiaramente oh, oh, oh, ho sbagliato bene, nel primo caso la Y è impostata secondo la prima equazione, nel secondo caso è 35,5, nel terzo caso ho la terza equazione ok, fatto, e ehm, Dopo che ho fatto il test, eh, cosa succede? Che qua la Y chiaramente non è 50, ma che cosa sarà uguale alla variabile Y? Fatto. E tutto funziona benissimo, esattamente come succedeva prima. Diciamo quindi che entrambe le soluzioni, il fatto anche che non ci sia un'unica soluzione eh, possibile, mi sembra una ricchezza del, di, del coding in generale. E allora vi faccio notare una cosa ehm, potrebbe essere utile abituare gli studenti quando lavorano con questo strumento a crearsi sempre anche quando è inutile in questo caso particolare sarebbe inutile però poi vediamo perché è comunque utile abituarli così ah, anche dicevo quando non è utile come in questo caso perché la x in questo film è uguale al, al tempo Uh, fargli creare una variabile x ok e poi in, all'inizio di tutto quanto impostare la x al valore opportuno che in questo caso è il tempo è vero e poi andare a sostituire tutte le volte che qui ho usato time e anche qua nel cerchio fargli eh, mettere la variabile x, dopo che l'abbiamo impostata, uguale al tempo. Sembra un'operazione inutile al momento, ma eh, in realtà vedremo che non lo è. Quindi, intanto il controllo qui lo si fa con x. Poi, anche dentro le equazioni delle rette, al posto di time, mettiamo x. Questo diciamo, può essere utile anche da un punto di vista... Didattico perché si vede bene l'equazione della retta, no? prima c'era il time, adesso c'è proprio la x e poi chiaramente la x va messa anche qua nella scissa del, del centro del cerchio. Ok, vediamo che se non abbiamo sbagliato niente funziona tutto bene. Ok, l'unica cosa che qua, non... scusate, questo è proprio una pignoleria ma l'alzerei la... no, un po'. 67,5 mi sembra. Un po troppo schiacciata prima okay. allora perché è utile fare così perché noi possiamo una volta che gli studenti hanno fatto questo lavoro andare a dirgli per esempio a chiedere loro di fare in modo che la pallina segua sì questo tracciato ma dal verso opposto quindi partendo da destra e andando verso sinistra se hanno impostato la variabile x in questo modo e utilizzato la x per soddisfare la richiesta è sufficiente andare a cambiare l'impostazione della X, cioè a cambiare il legame della X con il tempo, senza il bisogno di andare a toccare nient'altro del codice. E questo è un grosso vantaggio. Quindi, quando voglio fare viaggiare la pallina al contrario, dovrebbero aver visto da attività precedenti che qua è sufficiente mettere 100 meno time. In questo modo... E senza, ripeto, toccare nient'altro del codice, vediamo che tutto funziona perfettamente. Se invece non avessero usato la variabile x, avessero usato time al posto della x, avrebbero dovuto sostituire tutto il codice ogni volta che c'era time, inserire 100 meno time, che è molto più noioso, e tra l'altro si perde l'evidenza diciamo, di come è fatta l'equazione della retta, così rimane molto più pulito.